Ciao, allora oggi sfogliamo l'album numero 6 del Libro album che è valido fino al 17 maggio del 2017 e vedrete che ci sono tantissime novità make up, tantissime offerte, è un album anche piuttosto lungo perché ci sono tante offerte per le novità make up, alcune offerte per la festa della mamma e le promozioni per i solari con altri set, è molto interessante come album e direi di iniziare subito a sfogliarlo. Ma ciao, allora vado un po' spedita perché questo è davvero un album pieno di novità. Per prima cosa, con 20 euro di trattamenti make-up che adesso vi mostro, si ha in omaggio il gel detergente che potete scegliere tra quello della Hydra Vegetal o della Sebo Vegetal. 20 euro di acquisto di make-up, tra cui anche la novità. La novità è il rossetto Rouge Vertige che è fatto in tre eh, texture diverse che ora vi mostro e ha tanti colori davvero wow con una coprenza molto alta, e ci sono tantissimi colori, e la texture è molto cremosa e molto confortevole e vediamo gli effetti satinati nel nude e nel malva, le tonalità rosa, eccole qua, oppure quelle rosse. Poi ci sono gli effetti brillanti, sempre nelle, tonali, nelle varie tonalità, quindi nude, malva, rosa e rossa e dell'effetto perlato, eccoli qua vero dei colori wow 9,95 offerta lancio e ovviamente non dimentichiamoci del Grand Rouge che è fantastico come rossetto 12,95 ultra pigmentato e a lunga tenuta ve lo posso garantire, molto confortevole sulle labbra e vi ricordo che sempre sfogliando queste pagine anche le matite labbra e gli altri prodotti, eccolo qua i glossi i tratt e smalti 20 euro e 6 in omaggio il detergente viso, gli altri smalti Eccoli i trattamenti per le mani, tutti gli ombretti, che sono davvero wow, tantissimi, le matite jumbo, gli eyeliner, le matite, la matita sopracciglia che per me è la preferita in assoluto, le matite occhi, i mascara, i correttori, fondotinta, tutti i vari tipi di fondotinta, ed eccoli qua. Quindi ed è 20 euro per avere il detergente in omaggio. Vediamo ora ai set per la festa della mamma. Questi sono delle linee un macchino e abbiamo i cofanetti. Eh, questo, ve faccio vedere uno, comprende, questo è quello ciliegie in fiore, eccolo qua, comprende le toilette da 100 ml, il gel doccia da 200 ml, la salvietta ospite più il cofanetto, tutto a 22,95. Ovviamente c'è anche nell'area di profumazione, quindi ho fatto vedere il ciliegie in fiore, ma c'è anche il bughetto in fiore. Eccola qui, questo era anche più grande da vedere, è il verbena, il verde, agrumi grumi in fiore ed è la rosa fresca. Poi abbiamo, eccola qua, è malva. Gli altri sette invece, ad esempio questo, è, questo è della lavandina e mora e comprende, eccola qui, a 9,95, il bagno doccia da 200 ml, il latte corpo da 200 ml, la pastiglia effervescente, la salvietta ospite più la confezione a regalo è carino anche questo come set e ovviamente in tutte le varie profumazioni questi 9,95 con la pastiglia effervescente eccola ad esempio al lampone menta mentre lavandina mora ci sono confusione, lavandina mora c'è anche il set piccolo da 9,95 ok, che abbiamo appena visto e il set grande 14,95 che ha il latte doccia e il bagno doccia da 400 ml, il latte corpo da 200 ml e le De toilette, questo piccolo da 20 ml la salvietta ospite e la confezione regalo quindi il set un po' più grande sempre la profumazione lavanda poi abbiamo l'altra profumazione sempre il set piccolo e il set grande se no facciamo troppo confusione Eccola qui e le ha tutte le profumazioni col piccolo e grande di set eccole qui vaniglia bourbon Nocce di cocco, eccola qua. Vi mostro ora un'offerta delle set bifasico, lo struccante bifasico occhi che davvero è fantastico. E 9,95 abbiamo i due formati dello struccante bifasico, quindi quello da casa, chiamiamolo così, da 200 ml, più quello da viaggio da 100 ml a 9,95. Ed è davvero una buona promozione. Arriviamo ora ai solari perché iniziamo anche il periodo dei solari e eccoci qui abbiamo la novità intanto che è il latte spray con protezione 50 ed è davvero comodo da applicare perché raggiunge tutti i punti del corpo. Poi abbiamo l'altra novità che è il latte idratante 3 in 1, eccola qua che è molto fresco, va applicato dopo l'esposizione al sole, è profumato ed è idrata subito la pelle. Abbiamo poi il set regalo con il set. Con il, questi set che ora vi mostro si ha in omaggio la Truss, eccola qua con la doppia zip che va bene per metterci prodotti MK oppure per metterci anche solari, perché no? Perché ci stanno. Si ha in omaggio acquistando questi set che comprendono il eh, 19.95, il latte spray protezione 15 più il latte idratante 3 in 1 oppure la protezione medio alta con protezione 30 a 21.95, il latte spray protezione 30 e latte idratante 3 in 1 oppure la protezione medio alta, protezione 30 con lo spray invisibile 0 tracce e latte idratante 3 in 1 a 22,95 poi la protezione alta, protezione 50 23,95, latte spray protezione 50+, e latte idratante 3 in 1 oppure la protezione anti-rughe trattamento anti-età protezione 30 più il trattamento sublimatore anti-età dopo sole a 22,95. Con tutti questi set che vi ho mostrato, si ha, eccola, si ha in omaggio la trousse, questa. Ora vediamo gli altri set, ecco che gli altri set, quelli un pochino più grandi, è, con l'acquisto sia in omaggio la borsa shopping dell'estate, che è anche carina da portare dietro. Allora, i set ovviamente sono, ed è questo, da 26,95, che comprende l'olio secco prezioso, l'olio secco sublimatore e il latte idratante 3 in 1 oppure a stesso prezzo l'olio sublimatore posizione 15 l'olio di chiare tradizionale e latte idratante 3 in 1 con invece i set completi che ora vi mostro si ha in omaggio la borsa shopping più la trousse e i set sono quelli delle due settimane al mare chiamiamoli così quindi a 32,95 il latte spray protezione 15 più protezione 30 e il latte idratante 3 in 1 oppure 32,95 lo spray invisibile 0 tracce con protezione 15 poi protezione 30 e il 3 in 1 sempre in maggio questi due prodotti quindi la borsa e la trousse. Altri set sono sempre quelli per le due settimane con la protezione un po' più alta quindi a 34,95 Latte spray protezione 30, protezione 50, e latte idratante 3 in 1 oppure la protezione anti rughe, sempre 32,95. Trattamento anti-età con protezione 30, trattamento anti-età protezione 50, e il trattamento sublimatore anti-età dopo sole. Credo che sia più facile da vedere il catalogo piuttosto che io da spiegarvelo perché credo di aver fatto un po' di confusione. Allora abbiamo sfogliato tutto l'album. Come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per gli ordini e per le informazioni e c'è sempre anche il link per scaricare in formato PDF il catalogo così potete tranquillamente sfogliarlo sul vostro computer, smartphone, tablet, dove volete e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Brochet.